Legno cemento, mm. basamento in cemento, struttura in legno, quindi legno cemento. Il LED è un LED riciclato da una vecchia lampada frontale rotta, è alimentata con l'USB direttamente dal computer, quindi questo ce lo possiamo portare insieme al computer tranquillamente. Il cavo USB è ricavato da una vecchia tastiera rotta. Eh? Tutto rimediato, sempre. Andiamo a vedere un po' piano piano come sono arrivato alla costruzione di questa lampada. Come si fa il canale di Per la parte in legno recupero praticamente le parti da un mio vecchio progetto di 2-3 anni fa che è un meccano fatto di legno che ormai mio figlio non lo sa più ed ora lo ricicliamo così i dischi come al solito sono fatti con lo stesso sistema che abbiamo visto già tante volte vi rimando ai video che eh, i link li metterò qui sotto ora questi pezzi faranno parte proprio del braccio ecco così o quasi meglio così I pezzi chiaramente adesso vanno mulati agli estremi per renderli tondi. Per questo utilizzerò la levigatrice della Parkside che abbiamo visto anch'essa in qualche video di un po' di tempo fa. Piano piano praticamente dobbiamo, ho dovuto stondare tutti gli spigoli di questi vecchi pezzi del meccano. Jacopo non si arrabbierà perché io le ho presi, spero. E eh, lo so, ci vuole un po' di tempo. E via. Eccola qua. Per la base di cemento vi rimando ai video che abbiamo già fatto sulle altre due lampade, la cemento 1 e la cemento 2. Il sistema è lo stesso, è soltanto che questa volta ho annegato un, un ragno per poi poterci mettere la vite dove poi attaccare il braccio. Questa è la prima idea che ho avuto, pensando di fare tutti i pezzi ex novo. Poi dopo ho deciso di recuperare il vecchio meccano, peraltro insomma è forse pure più caratteristica. Poi è arrivato il momento di fare i pomelli due praticamente e il metodo è sempre lo stesso prendere dei dischi fatti con la segattazza, lo abbiamo già visto in alcuni miei vecchi video e fare entrare il ragno che è questo tipo particolare di, di rondella filettata da piantare nel legno specie di chiodo filettato e lo metto sempre con la morsa senza ricorrere al martello è meglio dopodiché Chiaramente, una volta immerso il ragno nel legno, si procede anche in questo caso con la levigatura utilizzando sempre la solita levigatrice e facendo un mare di polvere sul mio banco da lavoro. Perché, ovviamente, come sempre, non utilizzo l'aspirapolvere. per realizzare questi dischi ho utilizzato il compensato di betulla che è veramente molto bello Oltretutto offre eh, il fianco del taglio molto preciso senza buchi senza sgorature è veramente un bel compensato e siamo giunti al momento della staffa inferiore ovvero l'elemento che congiunge base di cemento con il braccio di legno e per farlo ho anche qui in questo caso recuperato un pezzo di quel meccano un quadrello di legno ovviamente dovrò fare un buco per piantarci un perno che va poi eh, infilato nella, nella sede della base di cemento quindi un ulteriore buco a quelli che già ci stanno ovviamente col trapano chiaramente bisogna fare il segno preciso e mi aiuto un, con una punta da legno con delicatezza ovviamente buf, faccio il segno per non rovinare la punta e poi si procede ovviamente col travano sempre molta attenzione per andare, per andare giù dritti non è più facile in questa sede che poi andrà un po' allargata ecco si inserisce questo perno che da una parte è filettato e quello sembra il filare dentro la base di cemento lo vedremo poi nell'allargamento di questo foro allora partendo dai soliti dischi di compensato di betulla è ora di costruire praticamente la testa della lampada dove andrà poi il led si comincia dalla parte dal disco più grande che è quella che poi sarà la parte veramente della testa inferiore buco chiaramente per far passare la luce con altri due dischi più piccoli si farà l'alloggiamento per il led però quello che sta nel mezzo praticamente deve essere allargato per alloggiare proprio il led l'altro invece che vedremo dopo fa da tappo praticamente. operazione piuttosto delicata rischio di rottura di questo disco è di arrollando per fortuna è andata bene non c'è stato bisogno di ricominciare da capo finita la foratura poi si passa praticamente all'incollaggio della parte posteriore che così praticamente si fa il cappello del disco più grande che abbiamo visto prima con vinilica congiunzione dei pezzi intanto nello sfondo sulla morsa vedete praticamente un'altra staffa la staffa che andrà poi incollata al disco più grande la vedete lì serrata nella morsa la vediamo successivamente la staffa inferiore è fatta con due ritagli incollati tra di loro e poi serrati all'interno di una morsa, finita la fase di incollaggio, questa parte l'avete vista nei fotogrammi precedenti, finita questa fase chiaramente va, va rifinita e al solito, sempre con la solita levigatrice, per dargli anche una forma un po' più aggraziata, ecco po sfondata, poi salta chiaramente dalle mani, il pezzo è molto piccolo per fortuna non mi sono ruotato le dita in questa, in questa fase però ecco qua poi pezzettino ecco qui sembra becco di un uccello e adesso finita la fase di incollaggio poi chiaramente ho saltato la fase di rifinitura e si passa all'assemblaggio della testa adesso bisogna praticamente preparare e le sedi delle viti viti a legno e niente matita poi si passa a punteruolo per fare i segni succhiello messo sul trapano punta e poi si passa chiaramente a invitare i pezzi la parte del, della staffa superiore quella specie di becco di, di, di uccellino praticamente quella oltre alle viti però eh, bisogna anche incollarla perché sennò no, è una parte stressata eh, nell'utilizzo della lampada quindi è bene incollarla e qui si va avanti così con le furature Un po di... sono venuto pure abbastanza precise anche se l'ho fatta a occhio oramai diciamo che evidentemente c'è svasati anche i buchi ho saltato questa fase incollaggio di questo beccuccio poi con una pinza da saldatore provvederò praticamente a serrarla perché poi comunque deve devo aspettare la fase di incollaggio Ecco, pinza da saldatore utilizzata impropriamente però alla fine il suo compito l'ha fatto finita la fase della testa adesso vi state chiedendo che cosa sto facendo utilizzando delle puntine eh, farò praticamente due punti per la saldatura degli spezzoni del led queste puntine con lo stagno sopra adesso le infilerò praticamente sulla testa e lì praticamente Uguale, non uso il martello sempre la morsa per delicatezza e questi due punti praticamente eh, ci andrò appunto a collegare gli spezzoni del LED e ci andrò a congiungere praticamente con il cavetto USB che ho recuperato da una tastiera. È difficile mettere questo secondo. Pepe venuto quasi preciso ma non molto <ride> ok quindi questa fase vede la saldatura dei due spezzoni e poi magari alla fine anche una prima prova con una pila per vedere se la connessione funziona prima di spingersi oltre va a verificare e voilà Una volta, e via, e funziona ora è il momento del cavetto usb ho tolto i due cavi dati che non servono ho lasciato quelli di alimentazione che poi sono gli estremi laterali del connettore usb usb a e questi, niente, vanno saldati facendo attenzione al positivo e al negativo, ma non è un problema. Insomma, ci sono i riferimenti. E questo è molto semplice. Ho oh, questo cosino questo, che vedete, questo cosino di ferro, è un pezzo anch'esso immediato, come al solito, che proviene da un vecchio rasoio che ho smontato ed è stato protagonista di un video di un po' di tempo fa questo servirà come diciamo come ferma cavo e alla fine insomma si può finalmente montare la testa sul braccio come vedete ho già montato il braccio sulla base di cemento e qui ci va un semplice galletto non un pomello i due pomelli stanno negli altri due snodi qui un semplice galletto Ok, rimane il problema della base che essendo di cemento può rovinare il piano su cui si è viene ad appoggiare la lampada. per risolverlo faccio un disco di feltro semplicissimo questo ho comprato dal cinese al solito e il disco di feltro praticamente farà sì che la, la base di cemento non, non graffi il supporto dove andrò a appoggiare la lampada, eh, che sia so, un piano di vetro come ce l'ho a caso o di legno Ovviamente il legno, il cemento graffia molto semplicemente con una colla. Questa è una colla da edilizia, ho trovato solo quella. Volevo usare mille chiodi, ma ho trovato questa perché chiaramente stiamo lavorando sul cemento. Quindi ci vuole una colla da edilizia praticamente. con questa semplicemente. Si incolla il, questo disco di feltro e il gioco è fatto. Molto semplicemente viene anche carino una nota che mh, la base di cemento è stata verniciata con una vernice trasparente all'acqua questo non l'ho detto prima ma fa parte chiaramente anche delle altre due lampade in cemento che ho fatto il procedimento è lo stesso e voilà beh è arrivato il momento della prova finale alimentatore usb un vecchio a batteria praticamente e via la lampada funziona per fermare il cavo lungo il braccio ho, ho adottato un sistema veramente brutale con del banalissimo spago ho fatto una cucitura vecchio stampo come quelle si facevano invece tra i telefoniche per i cavi e, però appunto utilizzando uno spago semplice così insomma da, da non avere il, questo cavo sia a ciondolo in giro e rimane legato al, al braccio senza dar fastidio e siamo arrivati alla fine di questo lungo video la lampada è nella sua collocazione definitiva nello studiolo dietro la finestra della mia vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, mettete mi piace, non l'ho detto finora e grazie.